e tu pastore accanto a tua moglie benediciamo io lo faccio padre ungiamo questa donna meravigliosa questa tua pastora che per tanti anni ha sacrificato la sua vita per dare la parola per servire te per essere al fianco del marito e ora è tempo che si sollevi come una donna di ministro ferreo di ministro di fuoco io prego signore che tutto quello che tu le hai dato venga fuori riempila fuoco, fuoco, fuoco mettete le vostre mani vicine riempitela padre su padre riempila, riempila, riempila e io padre a queste mani tutto quello che tu mi hai dato io glielo passo nel nome di Gesù perché più siamo e più ci moltiplichiamo e più estendiamo il regno dei cieli su questa terra specialmente su questa terra della campagna che ha tanto, tanto, tanto bisogno e che il fuoco dello Spirito Santo la riempia da testa a piedi fuoco ancora di più ancora di più faia dalla testa ai piedi ungiamo le sue orecchie per ascoltare la voce di Dio con precisione ungiamo i suoi occhi per vedere nello spirito cose che non vedono gli altri il naso per odorare demoni e angeli e per vedere nello spirito le qualità delle persone affidate a questa chiesa ungiamo la bocca per predicare la parola con potenza Padre, riempila della tua potenza e della tua gloria il fuoco dello Spirito Santo la tocchi, non la fermate di dietro fuoco fuoco, fuoco thank you Jesus, thank you Jesus fire, fire ushacarabababab indara, ishacara undarababab thank you Jesus, thank you Jesus voglio profetizzare Padre grazie grazie per la parola che mi stai dando, non sono io che parlo ma è lo Spirito di Dio che parla per lei per troppo tempo sei stata schiva, non hai saputo tirar fuori i doni che tuo marito ha visto in te ma da oggi in poi dice il Signore camminerai nelle mie vie con potenza la tua mediocrità è finita, sarai eccellente perché hai un marito eccellente e il fuoco dello Spirito Santo aprirà strada per te. Dovunque tu andrai, tu potrai predicare, tu potrai imporre le mani e guariranno gli ammalati, spirituali, fisici e materiali, nel nome di Gesù. Apri i suoi occhi per prendere tutto ciò e distruggo ogni parola che è stata parlata contro di te, nel nome di Gesù, ogni parola fin da quando eri piccola, quando hai creduto alle bugie di Satana che tu non eri capace, tu sei capace, tu hai la potenza dello Spirito Santo. E io ti benedico, ti benedico nel nome di Gesù Pastore, pure tu. Benedici tua moglie. Sciacca la Grazie Signore. Io ti benedico nel nome di Gesù che tu sia una luce per le Nazioni uno strumento di benedizione in ogni posto dove andrà in ogni posto che se tu vorrai metterai il tuo piede quel posto ti apparterrà perché questa è l'eredità che Dio ti ha dato un'eredità di benedizione in ogni luogo, un'eredità di benedizione dicevi adesso nel nome di Gesù grazie Gesù grazie Signore grazie Signore è, è, è, è, è piena è piena pastore Grazie Gesù. Amen, pastora. A nome della Chiesa anche di questo mio Alleluia. Un certificato, un riconoscimento pubblico. Amen. Anche per riconoscere tutto il lavoro che veramente sta facendo. Alleluia. Che non è poco. Amen. Amen. Amen. Amen Prima donna in Cassania sì. no, no. Forza, con certificato prima. sì Che non sia la prima E altre Che non sia la prima Amen Sono emozionata Come si chiama il tuo ministero? Luce <ride> di Amen. Amen. e noi dobbiamo essere una luce e essere una luce non tocca solo ai pastori o alle pastore essere una luce tocca a ognuno di noi a coloro che Dio ha chiamato a tutti coloro che Dio ha toccato il cuore a coloro che hanno accettato Gesù bisogna essere la luce di questo mondo perché questo mondo è perduto a me? Amen. e io voglio ringraziare mio marito pastore Vincenzo a nome di, di, tutti, di tutti i sacrifici che ha a fatto me. per me per tirare fuori questi doni questo scrigno questi doni da questo scrigno ha sudato ha sudato ha pregato ha pianto e io lo voglio ringraziare